Poi abbiamo preparato lo sciopero del primo marzo, che ce n'era già stato qualcuno anche da altre parti. Io ero in quel comitato lì dove, dove abbiamo organizzato lo sciopero, eh, già ci siamo riuniti per diverse volte, alla sera l'abbiamo fatta l'ultima riunione in casa mia. Mio padre, lui era d'accordo, abbiamo fatto la riunione, ci siamo designati i posti, noi, io e l'Alberta, eh, eravamo d'accordo al mattino presto, già avevamo dato tutti i volantini, ma al mattino presto siamo partite ad andare al Montecavolo e ci siamo fermati in tutte le case di contadini che erano là, che mungevano le mucche, a dirle, vi ricordate che ce lo sciopero dopo quando avete portato il latte al caseificio, dopo non andate nei campi e venite lo sciopero, va bene, Sì, siamo d'accordo. E, e ci siamo trovati, lo sciopero è riuscito bene, i contadini, perché a Montecavolo molti erano dei contadini, però contadini e anche operai, quelli che erano dei nostri, hanno scioperato e lo sciopero a Montecavolo è riuscito. Contro cos'era lo sciopero? sciopero? Contro la guerra, contro eh, a, a tutto quello che eh, ci facevano, contro... Alla, alla, alla fame, anche perché noi avevamo anche fame, ci prendevano tutto, all'ammasso ci portava il frumento, eh, tutte le cose, i contadini portavano il vino, l'uva, tutto, eh, ci prendevano tutto, ecco perché dopo sono state fatte eh, delle azioni anche, che ci sono stati delle volte anche dei morti per per andare in questi ammassi a prendere tutta la roba che loro avevano preso a tutti noi. Ho detto tante volte che il primo marzo mio padre al mattino mi ha detto sì Lidia fai bene a fare questo perché è una cosa importante però pensa che da oggi la tua vita cambia ma io questo non lo pensavo al mattino alle 7 che a mezzogiorno la mia vita cambiava allora la mia vita è cambiata, sono diventata più responsabile. Mi sentivo responsabile anche prima, perché già eh, nelle mie cose che avevo fatto mi sentivo responsabile anche prima. Però dopo ah, ho avuto un'esperienza diversa, le responsabilità diverse. Eh, è cambiato un po' tutto, insomma, è cambiato. ero sempre Lidia. Ma eh, diciamo che eh, ho avuto una bella esperienza e, e mi sono sentita forse anche un po', un po' orgogliosa di averlo fatto. È arrivata una corriera che veniva giù da San Polo, da quelle parti là, e abbiamo fermata perché gli abbiamo detto che c'era il sciopero, che dovevano tornare indietro, e, e sopra c'erano dei militi. Allora li abbiamo fatti scendere, li abbiamo disarmati, loro ci hanno dato le armi senza opporsi e poi eh, non sono tornati sulla corriera, si sono son infilati a piedi, forse andare verso casa a piedi. Eh, questo, da questo non era successo niente, dopo è, è venuto su, fuori da una casa lì, lungo una via, noi eravamo nella strada principale, lì dalla piazza, con, con, con lo sciopero, con i nostri manifesti, eccetera, è venuto fuori un fascista che era sfollato a Montecavolo. Con il mitra ha cominciato a sparare, diciamo, subito, secondo me, per aria, insomma, e aveva il mitra e in più, secondo me, aveva anche una rivoltella, penso. E, e allora c'eravamo in tanti e molti le sono andati di dietro, poi siamo riusciti a, a disarmarlo e a fermarlo. E qualcuno le ha dato anche un qualche, qualche scapolotto, forse. Però non è che, che le abbiamo fatto del male, da, da, da diciamo, non è che qualcuno... Eh, abbia, abbia fatto del, del, delle cose per dire lo ammazziamo, o, cioè l'abbiamo solo disarmato e qualcuno le può aver dato anche un calcio, comunque tutto è andato bene così e poi lo sciopero è finito noi abbiamo tenuto le armi e che quelle poi le abbiamo andate in montagna e poi abbiamo sciolto Abbiamo sciolto lo sciopero, eh, dopo mezz'ora a Montecavolo, che era mezzogiorno, eh, c'era già il coperfuoco, la gente non poteva più venire fuori di casa. Noi in bicicletta eravamo già, perché da Scampate a Montecavolo ci sono, eh, ci saranno tre chilometri, non so, quattro, noi eravamo già arrivati a casa perché eravamo in bicicletta.